Salve a tutti, io sono Chiara ed io Letizia. Vorremmo consigliarvi di leggere Un uso qualunque di te. Scritto da Sara Rattaro ed edito da Giunti. La protagonista di questa storia è una madre, una donna, Viola, eh, che durante la notte riceve eh, una chiamata da parte del marito che la invita subito a correre in ospedale. Ma... Non vi svelo subito se sarà suo marito o qualcun altro ad aver bisogno di lei e in quali circostanze. Vi dico solo che eh, da questo avvenimento noi conosceremo bene la vita della protagonista in quanto ci descriverà con un alternarsi di passato e presente tutte ehm, le sue vicissitudini, ciò che l'hanno portata ad essere ciò che è oggi e ciò che la porteranno a fare un'importantissima scelta alla fine del libro. Vi consiglio di leggere questo libro perché è una confessione, una confessione che la madre fa alla figlia, ma in realtà la fa anche al marito, la fa a me che l'ho letto e la farà anche a chi lo leggerà in futuro. In pratica si alterneranno eh, eventi passati, eventi presenti e scopriremo pian piano in realtà l'amore di una famiglia. Quando, eh, quanto siamo disposti a sacrificare per amore della nostra famiglia. Ecco, è questo diciamo, il filo rosso che mh, costituisce un po' ehm, il fulcro di questo, di questo romanzo. Ecco perché vi consigliamo di leggerlo, perché vi auguriamo davvero di... Ehm, Intraprendere un viaggio di scoprire le tante sfaccettature che può avere una persona e in questo caso una madre e di quanto eh, si è disposti a mettere in gioco a volte la propria vita a favore di quella di qualcun altro che amiamo. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Mi piaci perché con te posso essere me stesso perché ti trovi sempre il tuo posto accanto a me e mi fai credere di saperti proteggere, perché non sai cucinare ma fai finta di essere una vera cuoca e i lavori da uomo li lasci fare a me, perché luce ha i tuoi occhi e perché quando guardo la partita tu non obietti mai e scarti sempre il gelato al pistacchio perché sai che io lo adoro. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti e speriamo che troviate utile questa recensione. A presto! Un uomo amorevole che non gli ha mai fatto mancare le attenzioni e l'amore l'affetto di un focolare. Fam di un focolare. <ride> <In> g 4 <ride> Sono con noi. È... Vai tu, vai. Chiaraciccia, dove sei di là? Aspetta, non guardo mai. Letizia! <ride> Mh? Oh. Mm? Nippie. bravo.